Ciao a tutti, oggi prepareremo il liquore VOV. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 7 giorni di riposo in frigo. Gli ingredienti sono latte intero, tuorli, marsala, alcol per alimenti, zucchero e vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte e 200 g di zucchero. E facciamo cuocere per 6 minuti: 90 gradi velocità 3. Mettiamolo da parte e lasciamolo intiepidire senza lavare il boccale. Mettiamo i tuorli e gli altri 200 g di zucchero e facciamo amalgamare per 3 minuti, 37 ⁇ velocità 3. Aggiungiamo il latte che si è intiepidito. La vanillina. L'alcol. Il marsala. E facciamo amalgamare per 3 minuti a velocità 3. Trasferiamolo in una bottiglia. Riporre in frigo per 7 giorni prima di consumarlo e ogni giorno agitare la bottiglia. Liquore VOV. Si conserva in frigo per due mesi. Grazie e alla prossima ricetta!